Buon pomeriggio a tutti, è con grande piacere che noi intendiamo dare il saluto alla festa dell'albero dell'edizione 2021 con questo incontro che per noi corona un grande progetto per, del nostro anno di attività, di servizio. Un progetto importantissimo che ci permette di mettere in risalto della regione Emilia Romagna presenti in questa regione e che sono stati oggetto di un grandissimo lavoro dei colleghi, dei tanti colleghi del servizio patrimonio culturale insieme ai colleghi di altri servizi della regione e in particolare del servizio aree protette, foreste e sviluppo della montagna. Ecco, è una giornata importante una giornata importante perché presentiamo un volume che è il frutto il frutto veramente molto bello, molto poetico, molto corretto e dettagliato eh, di questo lavoro che eh, penso dimostri a tutti noi che i monumentali non sono quello che evidentemente sono per prima cosa, cioè dei giganti verdi e delle eccellenze del patrimonio naturale con un'importanza fondamentale, ma sono parte integrante, porta di accesso al patrimonio culturale e paesaggistico di cui la nostra regione è ricchissima. Ed è bello che oggi questa festa, questo, questo benvenuto alla festa, venga dato innanzitutto in presenza, in presenza con un numero crescente eh, de degli ospiti qui ed è bello perché, perché con noi eh, ci sono istituzioni importanti a livello nazionale e altri colleghi eh, regionali oltre che la presenza molto importante e significativa della fondazione villa ghigi ecco e quindi è davvero un ringraziamento sentito quello che voglio dare ai relatori eh, che hanno accettato di passare questo pomeriggio con noi e di portare il loro contributo e quindi con molto piacere eh, saluto Laura Canini eh, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in particolare della eh, Direzione Generale dell'Economia Montana e delle Foreste con cui si è fatto un lavoro eh, di stretta collaborazione e di interfaccia che ha portato dei risultati e delle collaborazioni significative e che auspichiamo eh, possano, possano continuare e possano svilupparsi ulteriormente. Con noi c'è il collega eh, dell'Ufficio Rete Natura 2000 e attuazione della comunità riabita del servizio, come dicevo prima, aree protette, foreste e sviluppo della montagna della regione miglia, Francesco Bezio, che saluto molto caramente. E come vedete sono persone e figure che nella quotidianità del lavoro del nostro servizio ormai sono di casa e con cui la collaborazione eh, tocca aspetti eh, specialistici, eh, tecnici, ma con cui davvero è, è avviata eh, serenamente una eh, collaborazione che condivide una valorizzazione piena a 360 gradi degli alberi monumentali. Poi, e la ringrazio chiaramente. c'è Rosella Ghedini che è anche una coautrice del, del volume che oggi si presenza, presenta e che appunto è parte del, del servizio patrimonio culturale e eh, in particolare dell'ufficio promozione della qualità del paesaggio e della natura e poi ringrazio ancora eh, pubblicamente Mino Petazzini, direttore della fondazione Villa Ghigi eh, che ci porterà un contributo ancora riprova di quanto appunto il ventaglio ampio degli aspetti che gli alberi monumentali ci pongono possa aiutarci a una rigenerazione sia individuale che collettiva grazie alla loro presenza, alla loro vitalità e anche al fatto di essere così eh, integrati in un, nelle nostre realtà e in un paesaggio che, eh, che muta, che cambia, che si trasforma, che subisce delle trasformazioni e non sempre le sceglie, ma che eh, diciamo sono testimoni comunque di una capacità di trasferire valori che vanno oltre i singoli momenti storici e poi le conclusioni ovviamente le lascio a Fabio a Fabio Falleni che è eh, il responsabile per il mio servizio dell'ufficio promozione della qualità del paesaggio e della natura qui a fianco a me c'è Carlo Tovoli che è un altro componente importante del nostro servizio per quanto riguarda la comunicazione ecco questo per dirvi come davvero eh, ancora una volta come già eh, in altre occasioni recenti in questa, in questa sala il servizio propone e restituisce alla comunità eh, del, degli appassionati, degli esperti dei tecnici, dei colleghi della regione e di appunto specialisti e anche di altre istituzioni un lavoro che quotidianamente, continua, ci impegna, ma che eh, in qualche modo ci gratifica e ci motiva sempre di più grazie anche a questi risultati. Annuncio soltanto che è previsto il saluto del, del nostro assessore alla cultura e al paesaggio Mauro Felicori che però oggi ha una giornata davvero densissima di impegni istituzionali e quindi lo aspettiamo e eh, sperando appunto che riesca almeno a passare per un saluto eh, mi scuso in anticipo se dovesse succedere magari di, di avere un'interruzione magari eh, in coda qualche, o durante qualche intervento intermedio. Quindi io davvero... Auguro a tutti di passare insieme eh, questo pomeriggio con, eh, con serenità, con il desiderio di approfondire quanto questo volume eh, ci presenta e eh, convinti che insieme potremo anche progettare di nuovo insieme per il prossimo futuro. Grazie.